questa zizzagna esiste ma che cazzo no, sette piante che esistono ti assicuro che esistono <surra> uh. Benvenuti ad un altro episodio di anime della nostra infanzia. Ed eccoci qui. Oggi parleremo di un anime un po' più tranquillo, diciamo. Tranquillo. Molto più tranquillo rispetto a Berserk o Fullmetal. Che si dice. Vabbè, coinvolge bambini, bambini, bambini non innocenti. Bambini. Tranne quelle di Underhand. Esatto. Le eh, le ricordiamo che in Berserk non erano molto adulti, ricordiamo che il cazzo da bambino ha ucciso il padrino, Però va bene. Dettagli futili, diciamo, in questa circostanza. Perché oggi, come vedrete dal titolo, come avrete visto dal titolo, scusate, eh, parleremo di Digimon, ovvero Digital Monsters. Sai cos'è Digital Monsters? È un media franchise. Come Pokémon. Sempre in competizione che, di Digimon. Aspetta, ci arriveremo, ci arriveremo. Ti sei mangiato l'Oxford Diccionari? Exactly. exactly! How do you know? Eh, the pen is on the table! The cat is on the chest! How do you know? Eh. Wow! <ride> Mi ha sorpreso! Mi ha sorpreso! Comunque diciamo, un media franchising che racchiude, come succede anche per Pokémon o come è successo più avanti per molti altri anime, Videogiochi, serie televisive, OAV, racconti... Soldi! Giochi di carte, esatto. qualunque cosa. Soldi. Soldi! A differenza di Pokémon, che è diventato famoso grazie al videogioco, mm. perché nasce prima, Digimon divenne famoso grazie alle serie televisive, dirette da Akiyoshi Hongo, per la Toei Animation. Ve mm. l'avevo detto che la sapeva sta cosa! Ricordiamo che Digimon nasce... Nasce e muore? No, no. nasce, nasce no. dall'idea del gioco dice, dovette, della la... Bandai, ovvero eh? i Tamagotchi. Oh, dai, dai. E <ride> la, la prima versione di Tamagotchi è Digimon è del 97. Sì. Sei... dimmi, visto che siamo qui alla nostra infanzia, degli immortalci noi tutti avevamo un Tamagotchi. Sia originale che di quelli fasulli, eh, fasulli. Ma <ride> tutti, ma il io c'avevo quello, sia è quello blu che rosso Certo, poi c'erano tutti quelli tarocchi a forma di animale No tarocchi, ah, c'era tipo voglio, pet, voglio. pet qualcosa C'era l'infinità, Qual tra cui c'era anche quello dei Digimon che non ho mai avuto Ma no, io avevo il o boh, se l'ho avuto non sapevo che fosse dei Digimon Perché ero 5 anni quando è uscito e eh, quindi, prima di proseguire, passiamo alla bellissima sigla. Prima di fare la sigla, vorrei fare un piccolo appunto. Noi abbiamo instillato il fatto che prima o poi avremmo parlato di Digimon nella produzione dei video. Come fu per Evangelion che noi abbiamo utilizzato la sigla, anche con Ramma, come sigla di avventura anche come fu poi rama perché abbiamo utilizzato sempre per la sigla di acciaio e quando io introduco le W c'è la scheda rata che è la scheda rata che... della digevoluzione della, della serie. sigla si ma il sì, ma... canale è in fine questo <ride> è un altro canale un altro canale farlocco non so che siano <ride> Perché ricordiamo mi... che viene trasmesso da Rai2 nel infatti, 2000. Io ve lo ricordo da come. Da luglio, mi pare, 2000, del settembre 2000. Dici. Io, infatti, mi ricordo. Quando entra in Giappone Quando... esce prima. Giappone, Beh, è, è ovvio! Sì, ma uscì nel 99 dopo il primo OAV. La serie è un sequel dell'OAV. Ah, c'è un OAV? Che è un prequel, da. in realtà. Infatti loro spesso negli episodi fanno riferimenti a quello accaduto a sé. Però all'epoca non mi erano chiari perché io vedevo solo la serie non, non Ma, ma anche io volevo ma fare la serie Ma io mi ricordo solo la prima serie in principio No, lì. no, le altre serie fanno schifo Allora io, da, io da grande la seconda. Non è schifo, è un'evoluzione continua schifo. Ma io mi ricordo la prima che era No, che la, era la, la prima è quella del cuore Un po' come fu in Pokémon esatto, eh beh esatto come Che poi l'hanno in in Vabbè esatto. Anche eh. questo non si chiama Digimon si, si chiama Digimon Adventures Ma Adventure. <ride> sappiamo con chi stai parlando sì, è è studiato, è Abbiamo studiato Chi è questo? TK Bravo. Che ha di? Dimats Ma basta di TKMats No, mentre dovevo dire di Non Ma Max. ci stava però <ride> Digimon Allora, con quale W vuoi? Ci togliamo subito il web? Il quando, perché il quando è più o meno cose contemporaneo, cose. quindi sarà intorno al 99-2000 perché l'epoca è quella e i personaggi più o meno vivono nell'epoca in cui è andata in onda la serie mm. Passiamo quindi subito a where? Dove siamo? Eh. Dove siamo? Questa è una io bella domanda Dove siamo? Dove siamo? A Tokyo in Giappone, ah, ma, ma la maggior parte della serie sì. non si svolge a Tokyo ma anche se ci mondo... saranno alcuni personaggi a volte episodi, mm -hmm. ma in una sorta di mondo parallelo che si chiama DigiWorld. Ah, non è esattamente... la cosa del no. No. no, più esattamente nell'isola di nome file. Come dice la sigla: giusto. Eh, la cioè, era molto. L'isola di nome file suppone che appartiene all'arcipelago all Directory. Probabilmente <ride> Per entrare appunto nel digi World Bisogna sì, che avere il DigiVice okay. <ride> Che è una sorta di Tamagotchi fondamentalmente Ma eh no. sì. sapete il DigiVice? Non ce l'hanno tutti Il DigiVice ce l'hanno solo i Digi prescelti A digi World per mm. mantenere Diciamo tutto sotto controllo Più o meno esatto. Non proprio C'erano i Digimon Supremi Quattro Digimon mm. messi Nord, Sud, Est, Ovest come le coordinate più o meno come regali che dovevano più o meno controllare che tutto andasse bene ma poi come vedrà, la situazione si... tutto andrà a come sempre cosa sono i Digimon? l'hai detto tu cosa sono i Digimon? i Digimon sono dei mostri digitali fatti di dati il che, il che non li fa mai morire il Digimon quando perde una battaglia o quando muore si dissolve in dati, dimmi. Ma posso? Quindi non possiamo mai avere il trauma che abbiamo avuto quando è morta Ash Ketchum? Mm, non esattamente. Non proprio perché alcuni possono morire, ma non muoiono Vengolo, se vengono cancellati i dati. Si sì. esatto. Questo. Vengono cancellati, da, è diverso dal mm. morire. sì perché in realtà è un resettare. Quindi vanno nell'opera digitale e no? Molto spesso, ma no! no vanno nel cestino prima scusa no, no, no, no. se vanno nel cestino. ma molto spesso possono essere ridigitalizzati e rinascere da un altro digi -uovo, perché i digimon no, no. nascono dai digi -uovo, giusto dai digi -uovo. oggi useremo molte volte la parola digi, digi. per qualunque cosa, perché è tutto digi tutto ragazzi digi. non ci... è digi, mi sono perso ti sei digi perso eh, eh è, è semplice basta se tu metti digi e una parola sei a posto, hai capito quindi sono formati da file da dati, da, da. Ah, un, un vero RNA, un DNA e cose varie, eh, digitati, i Digimon mm. sono degli esseri, dei mostriciattoli, mm. che hanno varie forme, come un po' in Pokémon, ovviamente, certo. ma, e passano dall'essere degli animali, ad animali domestici, a piante, a esseri mitologici, a esseri celesti. Sì, perché sono antropomorfi. Ci sono varie tipologie. Ci sono celesti. Ma assieme a Cosso, all'Oxford Dictionary, e sei la tre cani? Era in omaggio. I Digimon, come dicevamo prima, sono accoppiati ai prescelti. Digiprescelti Ah, oh, oh, ora ti digi prescelti Digi. ti piacere Ah, I Digiprescelti in realtà sono i veri, tra virgolette, protagonisti della serie Oh, okay. i Digimon non... sono sempre da accompagnamento anche se si svolge tutto sulla loro terra quindi ora parleremo del chi parlando sia dei Digimon che dei loro Digiprescelti Oh, digi prescelti I Digiprescelti come ha annunciato anche la sigla, sono Time Sor, It's, it's Mimie e Joe. Sor, It's, it's Mimie e Mi è sempre saputi così. <ride> Perché la sigla insegna? Cioè, mi ho sempre <ride> saputi così. Cioè, se, se ti dicessi di dirle al contrario, no. Time Sor, It's, it's Mimie e <ride> Plus TK, che è il fratellino, come dicevamo prima, più piccolo di Matt, mm. che finisce anche lui nel Digi World, diventa anche lui un DigiPetal, nonostante sia un po' più piccolo rispetto agli altri. Ora, siccome i Digimon hanno tutti i nomi che finiscono con mon. Ah sì? Agumon, Patamon, allora, Leomon, Tentacolo, mon, è tutto mon. Tutti i Digimon mon. sono monno. Ma aspetta! Digimon. No, no, un aspetta, secondo! Ma è no. tutto Digimon è tutto mon. Tu quando parli delle Digimon. cose del mondo Digimon è digi. Quando parli dei Digimon, è tutti i loro nomi finiscono con mon. Agumon, Patamon, Leomon.. Devimon, Davan. È facile Savamo, da ricordare no. dei Pokémon, no? Perché a me non è In realtà no, e è beh, più beh. complicato. Perché Infatti sono tutti io, uguali. <ride> per leggere i Pokémon... Legge cioè, devo fare <ride> Blaster. Eh, lo è so, lapsus freudiano. Per ricordarmi tutti i Digimon dei Digi crescenti, darò un'occhiata perché i nomi me li confondo sempre. ma uh -huh. ah, questo è grave. Eh, lo... No, non è grave per il pubblico Lo so, lo so. Lo sai perché? Lo grave, so. Grave. Ma leggendoli me li ricordo. Sì. Oh, oh, oh. Quindi, mm -hmm. il primo è il Digimon di Tai, che si chiama Agumon. Ed Agumon è un piccolo, una sorta di piccolo T-Rexino. E quella è messo. la forma intermedia, perché i Digimon si evolvono. Anzi, si digievolvono, Si no. super digievolvono e si mega digievolvono. Me lo, lo, lo, lo stai Me lo sta facendo apposta, era? Sì, certo. Così il tuo cervello fa... Ma allora esplode, vediamo che esplode. Troppo Digi, e troppo Dunque, Dicevo, I Digimon, quando vedremo, si digevolveranno, avranno super digi evoluzioni, bla bla bla. Lo stadio intermedio è quello che noi con si parleremo ora. Ah, veramente. Sì, perché praticamente loro nascono da uova, sono in uno stadio, si digevolvono la prima volta, si digevolvono la seconda volta nello stadio intermedio mm. e quella sarà la forma finale. Perché a differenza dei Pokémon, quando loro digivolbono, tornano allo stadio intermedio. Perché siccome tutto questo Digimon si basa sul fatto che i Digimon sono tenere coccolosi... Non sono tenere coccolosi. <ride> se rimanevano nello stadio tipo Mega Megascool Greymon... <ride> Greymon Super Digivolve! <ride> Metal Greymon! Bravo. Nessuno non più solo lo cercava, perché a me piaceva di più. A, eh, te! La, la, la massa, la, a te! Ma allora punta la massa, non a te! Ah un dai che mi piace! <ride> <ride> era più figo, era questo tonto, un braccio meccanico <ride> Vabbè, no. lasciamo stare certo. Cioè. Mm. Poi avevamo Gabumon per Matt, Diomon <ride> per Sora, Tentomon per Izzy Palmon per Mimi. E Bye. Gomamon per Joe E ovviamente per TK. Che era il più carino di te. Ma Izzy? Sì, corre Ma Ma il bambino quello è scemo? No. Ora parleremo di loro. Perché come il Giappone ci insegna, se tu hai un gruppo di persone, ognuno di loro ha una caratteristica diversa, tipo Power Ranger. Sì, abbiamo scoperto una cosa che è lei. Cosa? Che quello sfigato ogni in questo anime... È blu. Eh, io ho i capelli blu. Sì, l'abbiamo detto lì quando stiamo S facendo le S Sganesho, domande. Eh, no. Stiamo facendo le domande, abbiamo scoperto questo piccolo tema. Ma che io volevo? Perché, appunto, vorrei parlare un po' del loro carattere. Qual è il loro Come carattere? Sono tutte queste caratterizzazioni diverse. Allora, iniziamo dal primo. Perché vado sempre in ordine. Sì, no? perché tu non riesci ad andare a saltare? No, no? quindi <ride> chi è il primo? DAI! Lo so Sei io! DAI, che è il leader, tra virgolette, leader. Sì. Ed è quello un po' più impulsivo con un carattere un cioè... po' a un po' più di m. Però mm, diciamo, è il protagonista, quindi gli è si pedora. Del... Del... Poi abbiamo Matt, che è il biondino, che assomiglia sua nome un po' a Kirwa. Un po' a ci sono molti personaggi degli anime in generale che sono con questi caratteri. Tipo, tipo Kaimbe Blade o Black Blade. Io invo nella casa tua e tu hai un bel Black la mia postanza perché mi rompevo no. a vedere queste cose che giravano. Ah, ah, eh, Matt invece ha quel carattere eh, chiuso, un po' scontroso, un po' più io un po' più alla Raffaello delle tartarughe eh, ninja non, non mi ricordo. È più no, mi ah, io vedevo le tartarughe ninja Beh. che tra l'altro si chiama Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles. <ride> <ride> Perché lui si è mangiato la Oxford Dictionary mm. Esatto E esatto. volevo farlo bene Last no? night Esatto Buono Esatto Ma non è stai una piadina No voglio sapere pure io questa ricetta dimmi. Eh, eh. No dimmi Sora è la ragazza un po' più con la testa sulle spalle Un po' più che ragiona sulle cose ma anche io adesso l'ho detto Ma che non sono un canadese eh, Senza colpa eh, so. Io pure <ride> sono senza colpa Bene. Maria. Maria a lei piace molto Tai e a Tai piace molto lei. Non tro hanno 10 anni a testa. non Quindi si trova. Non esiste tutto no. cioè, bambini E bambini, Ma... bambini. Si... sono bambini. E almeno sì, sono bambini, Loro nemmeno... due sono molto amici, anche vicini di casa, come un po' tutti quanti loro Just. Casualmente tutti i digi prescelti anzi. Ma per... La per salvare il mondo. Ma la storia di cosa c'è tante storie? The Power Ranger che sì, sempre sì, laci. Sì. Fondamentalmente siamo sempre. I giapponesi sono tipo schematici Poi gli anni sono sempre quelli più o meno. Quindi. To. Poi abbiamo Izzy. Che Quelle è l'informatico. Eh, non è okay. sciamè informatico. È il super. Lui è tipo l'io robot della situazione. O il neo di Matrix. O il neo di. No, più che altro il Trinity di Matrix. Izzy. È l'unico che l'unico di loro, perché poi ci sono altri protagonisti personaggi di altre serie e cose che lo faranno. Lui è l'unico del gruppo che riesce ad accedere ai codici del DigiWorld o ai codici dei Digimon in alcuni casi, per non perdere il Digimon o cose varie. Mimi è tipo quella per per i mesi dell'anno, no? Io ricordo la mia Story Mimi già. Esatto. Mimi è la svampita del gruppo, un po' svantitella, anche nel look differenti, mentre la testa altrove, è svampita e mi ricorda molto Phoebe di Friends. Ma <risos> <truhi> you don't uh, you don't believe in evolution? No, not really. Neanche questo ho visto. Poi è no, <non> un'infanzia <inaudible> difficile. <inaudible> Ma è bello, io guardavo Star Trek, lo so, lo so mi dà tantissimo anche il personaggio come è disegnato un po' che ci somiglia alta. Infatti a me <ride> sembra di non dato Fibi. Eh magari poi te ne esci lo suo figlio Fibi di Strega, ma co Strega ho visto. Perché guardavo Star Trek. Che mi fa di Strega, era una bella gnocca, però. No. Anzi, anzi da bambina a parte Star Trek io guardavo anche Settimo cioè. ah, oh, se Cielo, per esempio. Settimo Cielo una mamma bella Strega, amica Strega, perché c'è il corpo della mamma no. prima la mamma e poi la figlia. Che cosa figlia non era sto grande rispetto alla madre, però. Vabbè no, no. Bah, dipende. Non parliamo di norma, vera, amica? Joe, come altro protagonista, è Joe, è lo sfigato del gruppo, sì. il blu ranger della situazione, quello sì, molto studioso che sta lì. Molto, ah, no, ma io se faccio, oddio, io ho paura della mia cacca messa a terra, perché non mi È quello che scaccia. È quello che fa tipo quando tipo uno vuole fare qualcosa di impulsivo, è quello che lui porta all'ordine e pensa, oh, non lui. porta all'ordine, lui prova. Oddio oh no, ma che facciamo se poi? Eh, caga sotto, un pochettino mm. eh, un po' carognoso. Ah, beh, anche questo figlio. Non è vero! <ride> no. Poi abbiamo TK, che è il fratellino di Matt, che secondo me si trova lì giusto per caso. Un pochino, mm. Che mm. poi sarà protagonista nella seconda mm. e forse terza stagione mm. In Adventure 2 e Adventure 3 Si chiama 3, non so Ma era 3, 3 o 3? 3. 3. 3. t Non è 3 e trince su Wikipedia si è scritto Adventure 23. It's not my fault. Ma mi sarebbe in giro veramente, no? Allora. Beh, va. E poi si aggiungerà al gruppo più avanti, non ricordo se nella prima serie o nella, addirittura all'inizio della seconda. La sorella minore di Tai, ovvero che è Kai, dovrebbe essere Kai i Digimon insieme ai loro Digi sì. si troveranno da... di fronte a molte avventure sì. dove si scontreranno con molti Digimon e molte situazioni a volte verranno catapultati sulla terra a volte si troveranno a combattere come per lo più su DigiWorld in quest'isola di nome File nel loro percorso la loro crescita sarà più che altro mentale perché comunque sia quando loro sono a DigiWorld il tempo sulla terra non, non scorre. ma la una cosa tu hai detto tutte le V2. Non è vero, ancora manca eh, il why. No, esatto, manca... Cioè perché lo sono in questo DJI? ce ci arriviamo. E no, io non voglio il why, voglio il dgy -y. -y. No, -y. Non, faccio DJI. DJI. DJI. Ma che loro non hanno questa crescita, più che altro, soprattutto TK e il bambino hanno una crescita, un attaccamento diverso verso suo fratello che già sono molto legati, ma... Ancora sono legati... cose, perché eh, poi comunque si sì, ha molte storie di Digimon hanno caratteri a volte diversi dai loro Digi prescelti. In alcune situazioni si troveranno ad andare contro i digi prescelti o a dover accettare delle scelte che, che loro, loro non, non, approvano. non approvano proprio, come Gabumon si troverà quasi costretto a dover aiutare Matt in una sfida, tra virgolette, in una lotta contro Tai. Che lui non gli stava fregando niente. Io perché... Gabumon era molto contrario, ma... Per il legame con il suo Digipresciutto si troverà anche costretto in questa battaglia. Quasi Beh. costretto in questa battaglia. Perché i personaggi devono entrare in una sorta di sintonia con il loro Digimon per farlo combattere al meglio delle loro potenzialità <ride> e farlo Digivolver, Super digivolvere, Mega digivolvere, un la Digivoluzione sbagliata di Greymon e tanti altri. Un po' cose. come il tasso di sincronia in Evangelio. Uh, <sussurra> Eh, più meno, sì, più meno. Io, però sì, i Digimon a differenza hanno dei tratti umani, perché loro parlano. La profezia. La profezia. Non devi farlo, Matt! DAI, non essere così no, impulsiva! Perché fare i Pokémon, i Pokémon parlano, no. capita? No, no, riescono a dire solamente pica. alcune mh, sì, sillabe della loro. Sì, però no, diciamo no. quando c'è. Solo Meo parla. Meo quando parla, lui traduce. Invece si sì, hanno un modo perché di comunicare eh, diverso, scusami. ma loro sì. parlano proprio giapponese in quel modo. No, parlano con no, la so, stessa posso. lingua. Cioè, loro apprendono la lingua dei digi prescelti. Cioè, cioè, apprendono la lingua dei digi prescelti perché, siccome sono loro i digi cose digitali, esatto. l'ha fatto l'odio giapponese, eh, io, già, eh. giapponese. <ride> loro, e loro provano anche delle emozioni, digi emozioni, Delle digi emozioni. grazie ai loro digi prescelti per le digi situazioni in cui si digitano digitando in tanto. Ok. Eh, sì. Ora parleremo del DGY Perché loro vanno a DigiWorld? Perché ovviamente c'è un cattivo che vuole distruggere DigiWorld ma? Ah, no, non vuole distruggere, ce cioè No, in realtà, in realtà, mm. il cattivo, di cui svelerò l'identità dopo mm. Il Suspense. cattivo della serie mm. è un Digimon nato dai dati dei Digimon sconfitti o morti sì. Che non hanno mai avuto una digievoluzione. Quindi sono i Digimon sfigati. Esatto, lui è fatto, fatto di dati, dati di Digimon sconfitti proprio dalla nascita, tra virgolette. E quindi sì. lui ha un, una sorta sì, di sì. carattere molto cupo, molto menefragista. È sofferente, letteralmente sofferente. Dimmi. Quando io parlerò di Inuyasha questa cosa è molto simile alla creazione del personaggio di Naraku Vai avanti Probabilmente eh, Questo personaggio, questo Digimon Sfigato. Vuole semplicemente Semplicemente ricolette Vuole semplicemente Che l'umanità e tutti i Digimon Soffrino come lui soffre Perché lui essendo fatto di dare Oh abbiamo un coso Un DGMO. È, è Momonno. Non è Momonno. Ah, no, eh. ci Non ci stava Potremmo dirglielo però. Oh. <ride> Lui come arma principale contro i Digimon, diciamo, userà spesso la valetta. No. no, No? lancerà spesso il Black Gear. Black Gear vincerà. No, perderà. Il Black Gear cos'è? L'ingranaggio nero. Black... Oppure la maccia nera. È l'ingranaggio nero. Questo ingranaggio cosa fa? Quando lui diciamo, lo lancia sul Digimon, quando viene colpito un Digimon dal Black Gear. Il Digimon impazzisce, impazzisce, non contiene più i suoi istinti, diventa molto aggressivo e vuole ha tutto quello che... Ma in da BESECK! Esatto, infatti <ride> per fermarlo spesso loro non attaccavano il Digimon in sé, ma cercavano di eliminare il, il Black Gear, il Metal Gear stavo dicendo. <ride> Quella è un'altra cosa. <ride> Quindi come si chiama questo Digimon? Apocalymon, Però noi lo vedremo solo alla fine della settima serie. I boss, diciamo, di intermezzo saranno altri Digimon mandati sempre da lui, come Demon, qual no, è quello con le ali da ripistrello? Ah. Ah. No. Ah, ma direi se è cattivo con le ali da ripistrello. Se è buono con le ali da angelo, semplice. Oppure gli altri cattivi che si hanno: diciamo, sono i padroni delle tenebre. Sono sempre Nord, Sud, Est, Ovest. No, poi sono altri... Altri punti altri... In un'occasione <ride> Apocalypse manderà un Digimon sulla terra per, diciamo, far sì che i digiprescetti vadano sulla terra per cercare di fermare questo Digimon Mentre lui cercherà di sabotare, sabotare il, cioè di continuare il suo piano contro DigiWorld Poi loro torneranno, ah, beh, le solite cose Non voglio raccontare tutta la trama perché chi non l'ha mai visto voglio che lo veda Da questo piccolo rigido assunto yes. <ride> Le Digitriglia <ride> Ora, io il Digitrile in realtà non ne ho cercate molte sui, ne ho cercato una sola. Il digi uno dei Digitrile che voglio fare, eh, non so se tu ti ricordi... Ehi, cosa la mia memoria? Ai questo... tempi della PlayStation 1? Sì... Quando c'erano appunto molti videogiochi farlocchi nelle bancarelle delle fiere. Farlocchi tu intendi come quelle che recensisci io Tobi? No, farlocchi le copie. Ah, state okay. quelle che tu facevi di Che sembravano originali. Non era. non fassolissimi. Cd bianco con la scritta. Perché è una cosa che voglio ricordare. Anzi, lo voglio ricordare per chi ci guarda che è la nostra generazione. Lo vorrei dire per le nuove generazioni. Forse voi non ci credete, ma i cd originali dei giochi della PlayStation One erano a fondo nero, cioè, e neanche traslucidi, nero opaco Non ho mai capito come c***o funzionavano, cioè, come faceva l'effetto ottico, no, lo so. però erano nerissimi Invece c'erano quelli fasulli, dove c'era la modifica spesso tramite memory card termini ah. assurdi per le nuove generazioni mm. Funzionavano questi giochi E c'era uno di questi giochi Non so se è vera Che era un gioco dei Digimon Che però veniva spacciato Per un gioco dei Pokémon Perché i Pokémon A livello di fanbase erano era... Madonna Una step superiore C'era la copertina Che tu leggevi Pokémon La tagliata di faccia del ritmo. Lo compravi Lo mettevi Nella Playstation In realtà era un altro gioco Di mostri Ora io non so Se effettivamente era Digimon Alcuni Quando ero piccolo Dicevano che erano I Digimon Però io non ho mai Accurato sta cosa Avuto una infanzia triste, ma cosa infanzia triste? Beh, più tu a allora, questo punto non hai visto un sacco di cose. poi io sono felice mi guardavo Star Trek. <ride> sono come amica vera settimo cielo. Invece... Al settimo cielo? E eh, anche cose mi guardavo come se la televisiva bella. Le ultime del cielo o come si chiama in titolo originale ah, cioè. edition ah. Poi un'altra trivia, sempre riguardante la mia infanzia. se parliamo della nostra infanzia. Giusto. Eh, di cosa vuoi parlare? La tua vecchiaia? No. Nel <ride> se senso posso che. <ride> Si diceva sempre che il Digimon e Pokémon, chi copiaz copiazzasse chi, Dai, in ovvio. realtà sono due media franchise separati da due idee totalmente diverse che comunque, sia come spesso accade, quando escono delle serie negli stessi periodi hanno molti tratti in comune in comune non si vuole non si vuole nevicare il pubblico da casa so. esatto. <ride> è, è, un caro, è un carogno lui no, il carogno no che sia Pokémon che Digimon quindi secondo me sono due serie totalmente diverse beh ci sono è vero cioè, comunque somiglianze ce delle... cioè, ne sono ci sono le somiglianze mm. però ci sono anche delle grosse differenze tipo i Pokémon si, si evolvono e basta il Digimon si e poi tornano nello stadio intermedio poi no. i Pokémon non parlano tanta eccezione fatta per me invece loro parlano in la lingua degli umani ok quindi ultimo trivia è che no ultimo digi trivia ultimo digitrivia <ride> è che dal 5 aprile 2020 in giappone an sta andando in onda perché è ancora in corso sì, sì, il reboot della prima serie di digi e io dico questa cosa che no. mentre noi facciamo le domande questa cosa l'ho scoperta non sapevo che no, fosse lo sapevano loro No, no, io non lo sapevo Non sapevo che fosse in aprile Però sapevo che dal 5 aprile è uscito è Ed è il nono La nona serie di Digimon Perché comunque sia Digimon a differenza Tipo di Pokémon, come anime parliamo Digimon ha una storia continuativa Tra una serie e l'altra Passa del tempo I scelti cambiano perché crescono Quindi sì, si, si passa il tempo okay, ma in se crescono eh? quelli poi Quelli poi, poi avranno ma... una relazione well, non si sa! Non, si sa. Eh, non penso che giocano il 3-7 con Morro! No. <ride> Nella seconda tipo TK diventerà uno dei protagonisti veri e propri perché sarà cresciuto. Certo, non sarà più... Avrà l'età giusta, diciamo, per E qui sarà risulta. in un veterano. Un po' più come, tu non l'hai mai visto, ma esiste una puntata di una delle più miliardi di serie di Power Rangers in cui <ride> tutti i Red Rangers di tutte le serie si uniscono. E tu hai tutti i Red Ranger. Detto questo, tocca no. a noi con i quiz! Chiudiamo il computer e ce ne possiamo andare a casa. No! no. La mia Digi trivia, quiz, giusto? Il Digi Quiz! Ma prima di passare a Digi Quiz, vorrei dire una mia Digi Trivia. Eh, sì, però. Che forse tu ti ricordi. Prima che Digimon venisse trasmesso dalla Raikkonen Rai eh. nel 2000, io che avevo all'epoca il precursore di sky stream, Certo. io lo iniziai sì. a guardare in un canale tedesco, se mi ricordo male era LTL. e io non capivo una mm. bella m***a, e noi fumo gli ultimi premiati che abbiamo avuto Digimon, mm. nel tempo, ora c'è i Quiz eh! Digi, Digi, Quiz. ok, scusate un secondo, Aspetta, no, no, no, no, no, no, no, no, ah, no. qui siamo con le pagine vuote. Anche perché c'erano le nostre note e stacca le note, stacca le note. Io due fogli? No, mi servono un paio so. di fogli. Beh, lo puoi usare di qua. Basta, lo uso. Questo lo facendo. Cosa vuoi fare? fare? Di tanto in tanto, se c'è qualcosa che non capisco, mi scrivete bene come si chiama la parola. Perché Digimon è complicato. Ok, digi in mezzo, troppi monni in mezzo. Ok, inizio con la prima domanda. Da un punto. Ma Aspetta, aspetta. Di me. No, Do domanda a Abbi fede in me. Domanda a un mondo. Chi <tose> si scopa la Sora? Lella. Ma nonno come era da giovane. Mamma mia, un rompicoglioni che non finiva mai. Ma Sora Lella. No, chi si scopa la sora. No. Dammi le risposte. Time sono inizi. Bravo. <ride> Dai. Risposta sbagliata. Non la vera. risposta è la è NESSUNO, <ride> ricordiamo che tu hai due aiuti. Il 50 e 50 che spero che comprerà dove ho messo il dito io È il nostro non aiuto È il nostro aiuto che noi ti faremo sbagliare come voi mi avete fatto sbagliare me l'altra volta c è c è ma che... ma scusa Ma, ma io ho spiegato l'aiuto a voi ma, ma mi avete suggerito la risposta Che... Eh. Allora Io iniziamo la da un tempo so. Che tu sai mm. Iniziamo con questa qua Sicuro, no, e questa è certo, molto semplice Io so che lei sa no, Tutti tu, sappiamo Tutti lo sanno Anche chi non ha visto Digi Voi esatto. siete esatto. solo la sigla Esatto chi sono i problemi? Va sì, dicono velocemente così ci rispondiamo. Cioè, vai, vai. Proprio leggere le risposte che è troppo semplice. Stai... Eh, Chi è il più giovane tra i Digi prescenti? Dai, Matt. Itzi e chi? Posso rispondere? Secondo me Sarei indeciso tra Itzi e Matt. Mm. Però no, mi sento di dire di che di, eh, la D. Accendiamo. Accendiamo, eh, dai. Sì, sì, dai, dai. Ed è giusta! Che ah, il più abbiamo sì, più sì, totalizzato sì. il nostro primo punto. <susurra> Facciamo la domanda da tre punti mm. in cui noi pensiamo che tu la. Così forse la potresti sapere. Lo so, lo so, lo so, lo so. Quale tra questi stati trasmise per ultimo Digimon a Germania? B Italia, C USA, F Giappone, D Giappone. Ma <ride> ah, ah, perché la colonna di Excel era la <ride> Allora, Giappone è stata ovviamente la prima, sì. USA è stata la seconda, la terza è stata la Germania e l'Italia è la terza risposta definitiva. La UEAC. Dove c'è? Di poco, si sbagliano di veramente poco, però aggiungo una cosa se posso. Uh -huh. La Germania la trasmise da, mi pare, luglio 2000 a agosto 2001, mentre la RAI 2 lo trasmise da agosto, da luglio-agosto, non mi ricordo. No, no, settembre. Da settembre 2000, ma per una stagione cioè, fu non fu un anno. Come per la Germania, ah, fu un arco di tempo più stretto. No? Questo non comunque C'è tipo Germania... una stagione televisiva, ecco. Sì, vabbè, na... Però comunque no, la Germania vabbè. è appunto qualche mese prima che uscì. Sì, non del... mi ricordo esattamente del dato, sì, è sì. che è stato poco prima. Allora, questa domanda da 5 punti. Che io pensavo che fosse difficile, però mi sa che tu la sai benissimo Addirittura. Sì. Nell'episodio 21 si scopre che i protagonisti hanno trascorso nel Digimondo A. pochi minuti, B. poche ore, C. pochi giorni, D. pochi mesi. Io non ne sono sicuro, però per come mi ricordo l'anime io sono passati pochi minuti nell'episodio 21. Quindi tu sei sulla A. Tant'è la prima dei 5 punti, quindi me la voglio giocare fresh fresh. Quindi per te la A. Per me la A. La vuoi accendere? Sì. Eh, io prima ho detto che il tempo non, non, non si muove in realtà è molto ma molto più lento ma bravissima. non mi ricordavo esattamente quanto fosse il l'asso bravissima, bravissima. Mm. Una tua... proviamo allora è da un punto questa allora abbiamo fatto da un punto perché in realtà riguarda i digi prescelti quindi in teoria la dovresti sapere mm. Chi è il digi prescelto Che detiene la pietra della purezza mm. A Aspetta, è izi, è, non è tai i suonamenti Non è. Noi abbiamo persigliosi nel sì. caso A Dai B Mimi C Sora D Della purezza non, oh. è thai, non è Tai e non è X. lo mettevo O è Sora o è Mimi, ma della purezza, della purezza. Chi è, è più puro? Io so. sono puro. Io non la so, perché non me la ricordo. Mm. Mm -hmm. E da un boom là, infatti. Provo con Mimi. Mimi, quindi la B! La tua risposta definitiva? Sì. La vuoi c'è? Sì. È perché è la cascata. usa per far digevolvere il suo Digimon del cactus? Non cascato allora faccio una domanda da tre punti ma in realtà secondo me dovrebbe essere da sette punti wow e que, questa è una curiosità che ho trovato per puro caso bene ascolta attentamente sì, sì. chi detiene i diritti di Digimon in inglese a partire dall'anno 2002 a Disney B 20th Century Fox G. MGM di Pixar In inglese intendiamo americano, giusto? Si parla di All the English Speaking Digital oggi. Okay. Ah. Okay. La Disney, non credo sì. perché da poco ha aperto Disney Plus online. Sì. E io penso che una cosa del genere l'avrebbero messa nella pubblicità. Che okay. Ma io non l'ho mai visto. Ok. La Pixar, diritti di Pixar. Era una serie televisiva ce la vedo ok MGM ne 20 Century Fox La 20th Century Fox ne ha molti diritti di serie televisive mm. però siccome non ho presente cos'è la MGM È la better. Metro Godwin Mayer si sì. quella con leone esatto occhio okay, la mamma la metro godwin mayer ok sto cercando di associarla a qualcosa tutti e quattro non vedo tre punti giusto? si sì. No, è pallida <ride> Pensavo che fosse lui la faceva. Poi ti dico perché l'ho messa da tre. Perché se tu ti ricordassi. No, non No, sì, no, parla dopo. Non posso parlare. Non lo so, io provo MGM. MGM, la gira, la tua risposta definitiva. Sì. La vuoi accendere? Sì. È sbagliata. Wow. Allora, aspetta, no, tutta lì la risposta però ti ci introduco. Questa azienda, dopo che acquistò l'azienda che deteneva i diritti di in inglese, mm -hmm. nel 2009 acquistò la Marvel. La Disney? Sì. È la Disney. Io quando l'ho letta la... ero scioccato oh, come. ero scioccato. <ride> Pensavo di no perché, ripeto, Disney Plus ho fatto pubblicità facendo vedere molte serie che loro hanno. Non so se poi la Disney le ha rivendute, ma non penso, perché ancora quell'azienda è sussidiaria della no. Disney. Buono per la Disney. Ho capito, la Disney si mangia tutto, tutto quello che c'è da prendere, ingloba. Buon per la Disney, almeno fa Marvel. Facciamo un altro da tre punti. Visto che a te piacciono tanto i doppiaggi e ci torturi abbastanza con questi doppiaggi, mm. abbiamo deciso di farne anche una per te. Bella domanda mm. sui doppiaggi. Che potresti sapere se sei un esperto okay. di doppiaggi? Dunque. Quale tra questi doppiatori faceva parte del cast di doppiaggio? A, Ilaria Stanghi, B, Francesco Pannofino, C, Massimiliano Alto, D, Emanuela Pagotto. Massimiliano Alto. Sei sicuro? Sei sicuro? Cos'è alto il capello? Al 100%. Al giusto. Giusto, giusto. Ok, okay. okay Giovanni, hai messo tro nomi troppo famosi. Emanuela <ride> <ride> Pagotto, Pannofino. Ma, ma se non altro che è meno scemo, non ho capito... Ah, no, ma gli altri sono personaggi che abbiamo parlato di recente. Eh, forse hai ragione tu, dovresti mettere da Donatella d'Amico. Eh, sì, donate. sì, sì. Anche Donatella d'Amico, cioè, sono nomi di cui abbiamo parlato di recente. Donatella d'Amico c'è, cioè, ha doppiato. Sì. Anche, però... Sì, proprio sì, ieri sono personaggi che abbiamo parlato di recente. Ci sta cioè, la risposta niente. giusta quella. Vabbè. Niente, stiamo noi dovete dando... mettere altri doppiatori. Stiamo andando troppo bene per il signorino. Questa è una domanda. Da 5 punti, da 5 punti che ho partorito io. Stai attento: quale pianta viene citata dalla voce narrante durante un episodio? A. La mandragona. B. La valeriana, C. La zizzania, D. La melissa. Io me lo ricordo questo episodio per questo, per questo motivo, pure io. per il suo stesso motivo perché io ho imparato l'esistenza di questa pianta per questo episodio di Digimon, nella mia infanzia questa non voglio usare i io perché ancora ci sono altre tre domande da cinque sì. quindi voglio andarci un attimino per... sono parecchio più difficili di per cui ci voglio andare un po più. stiamo parlando dei digimon quindi, digimon. quindi è, la, è la digimon <ride> la Digimon la digizania no. no. digi la o la digi è una pianta che secondo me mm, col tema digimon non cioè, okay, cioè, ripeti, non Ho capito scusa Non ripeti C'è c'è impatta Non c'è Non c'ha fatta Ok ok La oh, mandrago è. È, è magari Più stregonesca Come pianta solitamente mm, Poi Sta zizzania esiste Ma che <ride> cavolo no, Sono tutte piante che esistono ad eh, assicuro che esistono Di cui tra l'altro Ne parlavo l'altro giorno A chi vuole essere milionari Che non lo so Va bene ma però. <ride> okay. okay. Se e, come tu come storia, e tu non te lo metti! E tu dici ma esiste! Ma l'ho pure utilizzata su, spesso è la melissa del mondo. Ma la Marigliana dove prendere per dormire, per esempio. melissa visto che stanotte. La melissa pure il calmante. si no, schia, ah, per i eh, è per il dolore. la melissa, non è che per i dollari del ciclo pure utilizzata, quindi. No, quindi la da prendere la perché ragazzi. Quindi esiste la zitta non c'è cioè, quindi io siccome non la so almeno arriva un voto totale io dico mi butto e dico la la melissa la melissa è piena PNS santa no eh. la D la tua risposta definitiva si sì, l'hanno sbagliata questo lo diciamo vabbè no. la accendiamo sì. metto qua il segno di è sbagliata wow, wow. Sì. Ma non viene citata a moti piano pianta, esatto. la voce nata dice, c'è cioè questo Digimon che mi ricordo è chi, mette zizzania tra i ragazzi Esatto, e io ho scoperto il significato di zizzania pure in quell'occasione allora, Anch'io, perché, perché da bambino Che veniva utilizzato per dire mettere i bastoni fra le ruote, mettere vabbè, discordia Discordia, capito? Ma è questo questo è un mio ricordo della mia infanzia. Ed è anche il mio stesso ricordo <ride> Che io non lo ricordo pure, per questo. Fai riprendere qualche 1 o 3 punti, vai. Va bene, no, dai. Questa qua da un punto, così dovresti recuperarli. Quale tra questi personaggi non indossa un copricapo? A, Sora. B, Mimi. C, TK. D, Joe. D, Joe. Cioè, Joe non è un copricapo. No, non è un copricapo. C la ci andiamo E' deliceo E' deliceo sì. E' delice. sì, sì. delice. sì, sì. Si ricordava la sigla Soretti che è, hanno di quel cappuccio E mi mi asso davendo un cappello, cappello molto tipo fedora sì. sì Domanda da tre punti facciamo no, eh. Quale tra questi personaggi antagonisti Non esiste E qui ci vuole supporto visivo Dammi la risposta, Davy monno Dark Angemon. Poi? Oh. David Ramon, no? O oh David uh, Ramon, non so come sarebbe dovrebbe oh, No, o David Ramon, o oh Devi. Oh. No, no, sei cioè in spagnolo, David è David Ramon. O.David no? oh... <ride> Ramon. Ok. O oh Dark Tirannomon. Okay. Oh, uh -huh. Allora, David vediamo esiste. Sì. Dark Angemon? Sì. Dark Tiranno? No, no. Sì. Io dico sì perché. David. Dramon? Esatto. Oh, David Dramon. Sì. <ride> <ride> Tre esistono, uno no. Angemon? Sì. È la controparte cattiva. Buona. Di David. Sì. Che Demon è una parte, diciamo, il, de il demone e Angemon e l'angelo. allora dici qualcosa guarda. che non sappiamo, tipo la risposta! No, quindi Dark Angemon potrebbe essere buttata lì Vuoi utilizzare il 50-50? No, non inizia non no, abbassa per il 3 Quelle è da 5 Quella da 3 ci voglio provare Allora eliminando Demon è quando A e C Sperando che A sono state comunque finora inizioni. No, non siamo come Geriscotti che ti portiamo per una buona strada Noi sì, portiamo una cattiva strada Eh Geriscotti è buono noi siamo cattivi <ride> Il ragionamento che ho fatto ho seguito sul tiranno... Ma entro scena ce la facciamo! Devo dire quale non esiste, giusto? Sì. Dark Tirano... Non è il tiranno. Non da questo punto Partiamo da questo... E quello... Non lo puoi chiedere a noi purtroppo. Ma, no, quello non è il tiranno. No, quello è il E Il tiranno mi fa pensare a un T-Rex, a un Tyrannosaurus ma l'unico tirannosauro è era il Draymond. Vuoi utilizzare il nostro aiuto? o No. Non è come sale. Il nostro aiuto proprio lo uso per disperazione. <ride> perché tanto sarà inutile, quindi quello sarà proprio per la disperazione. Te lo <ride> giuro. Se tu lo usi ti, ti do un buon indizio. Tu mi dai un buon indizio. <ride> te lo giuro. Un buon indizio, te lo te. giuro. Ma usiamo, no, dei... usi il nostro aiuto? il nostro indio. No, no, te lo giudio, dopo l'indizio. Ah, il ragionamento iniziale che tu stavi facendo eh. Della controparte era sulla buona statua. E appunto, quello me lo ricordo. Infatti sono indeciso tra quelle due perché David Ro David Ramon, David Ramon, o come si chiama. <ride> non penso che... Dovrebbe essere una sorta di dije evoluzione di David è messo Dark Tirannomon a me non, non suona perché non me lo ricordo se Dark Tirannomon ok vai tu però <ride> non lo di più dai Dark Angimon Dark Tirannomon io ho dato il mio, il mio aiuto Dark, Angelo, Dark B e lo stavi sprecando quindi è la B la tua risposta definitiva sì, sì. la accendiamo E sì. certo che è la B se ti dico che era il ragionamento giusto era la B ma la Dark Tirannomon che è? non lo so però noi avevamo messo appunto questi nomi proprio perché ma eravamo sicuri che tu saresti impazzito su sto dark e l'altro dark. No, perché messo no ma ce ancora aperta la c'era Dark Tyrannomon. Io avrei preso no? cioè avrei detto Dark Angemon sicuro Sicuro David Dramon, ormai lo chiamiamo così David, David Ramon, Ramon sì. Eh, la dicevo di Demon, di so. non lo so. Ma lo so, ma è Ma tu lo devi sapere. Per mai. Domani, giusto, domani. Non è vero, non è vero. Perché non è importanza, tu dovresti andare a Vabbè, vai avanti, per favore. Vai bravo! Bravo, bravo, non sei, non sei contento? Prego! Sì, sì Anch'io. Abbiamo pagina no? Questa è da 5 punti. Ah, beh. E forse è. Ed è un po' Se mm. cioè, non è o... di difficile. Dovrebbe essere da 9 punti, mm. yeah. vai. Allora, a quale figu figura leggendaria giapponese avrebbero dovuto prendere i nomi Matt e TK? Ok. A Yamato Takeru B: Murasaki Shikibu C: Masaku Katsura. Di Shotoku Taishi sono tutti due nomi perché il nome sarebbe tipo il nome di uno e il cognome sarebbe il nome dell'altro. Io, per esempio, che so Murasaki Shibuku, cioè, Matt da sarebbe dovuto essere Murasaki, Murasaki. e l'altro Shiki. Allora, dato che io non la so mm. ce ne sono ancora altre da 5. Sì la vista è più difficile da 5. No, okay. penso che la, questa qua sia più difficile. Eh ce ne sono altri, Dice me? Cos'è un gioco secondo me? Sì, io siccome non la so, mi attilio, atticheri. Quindi dico 'La'. Ma dov'è ti chiedo Dico là. Ma dov'è ti chiedo? Come si chiama? Yamato Takeru. Takero, Tiggero. Vabbè, è la disposta definiva? Non la so. La vuoi accendere? Era giusta. Porca pa. Era l'unico attiglio che aveva perché Matte era troppo. Allora, siccome sono cattivo, ti voglio far perdere questi 5 punti. Dai. E faccio questa qua. Giustamente. Ah, eh, eh. eh. E il supporto visivo ti potrebbe aiutare, secondo me, perché sono date. Sono oh, okay. date. E siccome noi siamo bas. a da di eh. Quando fu rilasciato per la prima volta Digimon Virtual Hat? Il 27 febbraio del 96 il 26 giugno del 97 il 27 febbraio del 97 il 26 giugno del 97 E ora allora ti dirò una cosa in aggiunta: il fatto che una è relativa alla data di uscita del Pokémon, del videogioco Pokémon, e l'altra invece è quella dei Digimon. Qual quale è quella? Sicuramente. Sicuramente il 97 ma comunque devo con colla perché comunque è giugno o okay, febbraio 96 ma chi è il 96 sono il giugno o <ride> febbraio <ride> 97 97, 97. 97. 97. Cioè, abbiamo febbraio e giugno giusto esatto quindi è, più, date. quindi è più tuo compleanno o più vicino a compleanno che o San Valentino sembra l'Asia la sì. allora io dico giugno 97 26 giugno 97 la B è la tua risposta definitiva sì. la vuoi accendere sì. e c'è Fuori. Sì, sai, sai perché perché per far uscire un gioco Solitamente si fanno uscire in periodi ben specifici. Solitamente l'estate. Febbraio. o diciamo, l'inverno. No, novembre. Sì, novembre sì, perché... Ma febbraio è un mese, sembra un pochettino. Però. Eh, ma ecco, intanto. febbraio è 96 uscì Pokémon. Eh, Pokémon. Esatto, rosso e blu esce il 27 febbraio 96. Quindi è. Prima uscito Pokémon <ride> no, allora, A livello che... di videogioco gioco stiamo parlando Sì, proprio a, a livello proprio inizio di, di ogni cosa Perché sono partiti in videogioco tutti tutte e due quindi. Sì. La distanza è poca Sì, sì, pochissimo. E ci Ci vediamo l'ultima dei 5 punti E poi ci pensiamo con queste più Siamo l'ultima dei 5 punti Va bene, dai A quale star è ispirato? Etemon Ah. A ah. David Bowie, B. jimmy Hendrix C, Elton John D Elvis Presley. Io la mia idea ce l'ho, Ma no, non la so, cioè non lo so quindi tanto 55 Tu pensa quindi, a quale è... togliere? No, eh, io la, la lascerei queste due. Ok, così me le segno cosa ci sono lasciate. Ok, quindi rimane la... nella D. Elton John e Elvis Presley Siamo il Pokémon E temon. ti dico pure che forma ha questo Pokémon. Eh, que Scusi, ti, ti, ti, ti, ti dico questa. Ti dico pure la forma che ha questo Digimon. È una specie di scimmia antropomorfa. Sì, sì, sembra una scimmia. Un sci che a me ricordava un pochettino il presidente Tatewai. Anche <ride> come stavi per dire a chi non ha detto lui è lui comunque <ride> ci somiglia tantissimo il È uguale eh? ci manda da bravo si è difficile beh è da 5 punti è è difficile so è più Elton John o più Elvis Presley e qui siamo un la quella è un'altra è più <ride> è più un è più Sempre un po' sempre con la chitarra, però un po' più. Beh, una un po' più rock and roll, tra virgolette. Più. Ispirato? Twist. Ispirato a livello fisionomico Proprio no? sì, sì, proprio a livello real, di aspetto fisico e anche per atteggiamenti caratteriali, eh. Proprio fa riferimento a io, questo. Io Allora, io provo. Allora, Oh, si, sì, presi de... oh, da. Eh, tu. Su, su, su. Su. Su. Su. Su. Su. Su. Su. Su. Su. Su. Su. Su. Su. Su. Presi da. Presi da. Elvis Presley. Sì. Sì. Grande papa. ma pa, uh, Allora, io dico... Sì, Elvis Present La, La tua risposta definitiva Sì, La vuoi accendere Non proprio ma sì Non proprio ma La Sì La D. La D. La D. La D è tu. giusta Mannaggia. mi stavo a sì. per il nome è perché Elton John c'erano cioè più lettere in Ma io, io, io ho messo Elton John perché Elton John lo porta gli occhiali da sole Elton John è e molto simile come aspetto a... però io l'ho collocato, collocato più che altro a livello caratteriale mm. domanda da un punto mm. forse il supporto visivo ti potrebbe aiutare Angevomon è la digievoluzione di A. Gatomon, B. Patamon, C. Agomon, D. Fintomon. A. Gatomon, che sarebbe il digimon di Kai? No. La sorella di T. Vabbè. Ah, sì. Veramente. Quindi è la A. È la tua risposta definitiva. La accendiamo cioè, Ed è nella... sbagliata. E' È giusto eh, perché è del, è del di gatto. Due. Quello che sembra un gatto è vero, è femminile, gatto. ma è un gatto. E poi si evolve nell'angelo. Oh, questi sono gli oh, ultimi due da quando? Entrambi, una da uno e l'altra da tre. Buono, anche sì. se poteva essere anche al contrario. Penso, forse come quello, Però ormai non le adesso. possiamo cambiare. Vabbè, ormai provo eh. questo. In quale area del DigiVice è impresso il DigiCodice? A sul retro, B di lato, C sotto lo schermo, D a bordo schermo. Che vuol dire a bordo schermo e sotto lo schermo, scusate? Fatemi capire sta cosa. Devi avere lo schermo, questo, sotto lo schermo o a bordo schermo. A bordo schermo di stessa magari sotto a girare si intende. Ah, tutto a girare, se lo dici, a bordo, a girare. Sotto. Sotto se significa tipo dritto. Ah, sì, perché. A bordo a girare. Okay, a bordo. A bordo dello schermo. Sul so, retro o di là? No, già ah, già hai risposto. No, è la tua risposta definitiva. Eh, non la so, quindi si. La cendiamo, perché mi Perché però è un pezzettino a girare sull'angolino? Ah. E chi diciamo si so le... cosa vuol dire a bordo? Lo dovevamo fare su che cosa c'era. Lo sapevi cosa c'era in... impresso in questo DG codice? Cosa c'era scritto? Un codice? No. C'era una parola scritta Ah no, non lo ricordo Vabbè niente L'ultima La faccio io È una curiosità Un dettaglio infimo secondo me Però forse tu la sbagli e perdi questi tre punti Probabilmente Qual è il colore degli occhi? I it. A Castani B Verdi C Neri D Blu Inzi notiamo che quello che io dico che scemo tu dici che super è super intelligente e che è la criminalità della la situazione. Vai, allora, i papelli rossicci. Terdi mi pare che ce li ha mili. Blue mi pare che ce li ha che Posso. Neri no, io adesso ci faccio, non lo so. Quindi vado su castagni. Quindi Izia è i Izzi ha il cuore degli occhi castagni. Sì, la butto A, Ah, è la tua risposta definitiva. Sì. La accendiamo. Sbagliamo. Ed è sbagliata. <ride> Aspettate. <ride> Perché castagni è del no, protagonista. Aspettate, castani. Ma mai risposta. vabbè, non è importante, aspettare Non sono neri? No, sono, sono neri sono neri? Sì. Sono non me lo ricordavo No, so, Perché guarda, no, ti no. posso dire, beh, verdi la Mimi. Sì, eh, poi i due fratellini. Mette. Ce l'hanno blu-azzurri. Eh, e invece c'è Sora che ce l'ha tipo rossicci gli occhi, tipo un quel marrone. Oh, okay. Che sembra un po' piccione. Allora, eh. siccome è andato molto bene, non ti diamo mm. la grazia. Giusto, vedremo. Sto molto, molto bene. È, il nostro foglio Excel certifica che tu hai totalizzato. Un discreto punteggio. Esatto, e hai È buono. Tipo... Sei un di tre punti. Ci vediamo... Pure sì. Nella prossima DigiVolta con un nuovo Digi Dei DigiAnime della nostra Digi Infanzia. E vai con la sfida.